La lava nel mondo si alza ogni 30 secondi, ragazzi. E infatti adesso dobbiamo entrare nel portale. Allora, dice che il mio goal è andare ad uccidere l'Ender Dragon, perfetto. No, raga, qua c'è già della lava, cos'è sta roba? Ho paura, guardate che questo è un livello stra difficile que Senza queste chest dice non puoi andare nel end Ok raga, abbiamo iniziato Adesso devo iniziare a prendere tutte le cose perché <ride> Praticamente guardate che funziona così Adesso c'ho anche la musica di Scooby-Doo nah, nah, nah, Oh porca puzzola Guardate qua, cioè nel senso qua è pieno di lava raga E guardate che la lava sale stra velocemente E dobbiamo super completare le cose in modo super velocemente Guardate che cioè, è stra difficile questa sfida. Infatti, tutti insieme adesso dobbiamo cercare di farcela. Prima prendiamo il legno che è essenziale. Ok, adesso ho preso il legno. Adesso praticamente lo trasformo tutto quanto. Vedete che la lava si è alzata. Veloci, veloci. Veloci. Ok, perfetto. Prendiamo gli item che sono tutti questi qua. Dai, dammi tutto. Ah, tutto, pazzo. Perfetto. Uh, via, via. Ok, perfetto. Do dobbiamo andare da tutte le parti, raga. Dobbiamo... Iniziare a salire perché Se no non, non va bene Ora eh, Qua invece cos'è che c'è? Perché oh, questa lava Si alza ogni 30 secondi Si è già alzata di un livello Non c'è un beato ceppo di niente Io come faccio ad andare? Facciamo <ride> Ecco eh, Già male Già parto male Già parto malissimo Già parto malissimo No No è eh, eh, Già parto malissimo però Raga eh, Aiuto eh, Non morire Ti prego Ok grazie Andiamocene via Via Via Scappiamo Prima che Sia troppo tardi Raga <ride> Dai, rinasci Veloce, forza, andiamo Raga, è stra difficile Ok, adesso devo saltare qua perché è praticamente stra impossibile ormai Guardate che è impossibile, cioè non sto scherzando, è, è difficilissimo Adesso devo farmi la crafting table e praticamente mi devo... Perché ho messo 30 secondi? Io volevo fare una sfida stra interessante, stra difficile Però è impossibile così con 30 secondi E Mi si è anche tolta la musica di Scooby-Doo perché letteralmente ormai impossibile cercare di, di, di avere la musica di Scooby-Doo, scusate se a volte parlo un po' così, però praticamente cioè, bisogna straconcentrarsi qua, altrimenti non si riesce a fare un beato c'è ceppo di niente, il che non è buono ovviamente. Ok, um, cosa devo... oh porca puzza... raga devo salire fin... no ti prego, ti prego, te lo imploro. Allora, uh, dobbiamo salire, ormai è, è, è ora direi, è ora di salire, eh, perché sennò qua uh, ci lasciamo le penne, quindi saliamo saliamo saliamo raga dove Cioè, qua c'è un sacco di isole però il fatto è che è un, è un problema questo raga perché non ho blocchi non ho blocchi come faccio a salire io se non ho blocchi cosa de... dove devo andare ok posso andare da questa parte no raga è impossibile cosa come posso fare non ho più blocchi ok credo letteralmente che io abbia appena perso la sfida cioè cosa devo fare raga non posso più fare niente vedete là sopra c'è una cassa ho dovuto ristartare per forza il gioco perché l'ho dovuto proprio rifare. Allora adesso dobbiamo praticamente salire sempre più su e dobbiamo anche stare attentissimi a non cadere nella lava. Ti prego tasto shift resta con me perché sappiamo bene che il tasto shift della tastiera praticamente è cattivo e mi fa cadere apposta perché... <ride> Insomma, cioè, nel senso, come fai a non voler far arrabbiare Dunis, no, vero? Cioè, ovviamente è bellissimo far arrabbiare Dunis, però sto scherzando, chiaramente, cioè, nel senso, vabbè, insomma, andiamo avanti. E praticamente qua, guardate, eh, c'è questo posto qui che praticamente se lo raggiungo, se mai riuscissi a raggiungerlo, ipoteticamente, chiaramente parlando, perché evidentemente sono un po' stupido e non riuscirò mai a fare nient'altro oltre a questo nella mia vita, <ride> no, sto scherzando, però praticamente, guardate qua, cioè, nel senso, Adesso siamo su quest'isoletta su quest Il che è un po' problematico Perché secondo me Non abbiamo molte altre risorse per salire E la lava vi ricordo sta salendo sempre più Noi dobbiamo raggiungere quelle ceste per poter completare il gioco Il che è letteralmente impossibile per me in questo momento Perché eh, Cioè, co cosa faccio io adesso? Cioè tipo cosa devo fare? Allora salto così Boh, L'unica cosa che mi viene in mente è questa raga Però non so nemmeno se la raggiungo quell'isoletta lì Ok continuiamo così Ok dopodiché non sprechiamo tutta la terra ovviamente però qua ok allora qua ci sono gli occhi dell'enderman Dopodiché c'è un'ampolla ma cosa me ne faccio io dell'ampolla ma stiamo scherzando Devo raggiungere altre isole per prendere altre risorse per forza Ok ultimo blocchettino di, di scale adesso posso praticamente scendere qua e prendere del legno dopodiché salire col legno Salta qua sopra Ok allora adesso ce la possiamo fare praticamente prendiamo la terra tutta la terra era allora, il trucchetto sta nel fatto di riuscire a prendere praticamente questa lava cioè questa no la lava no assolutamente prendere la lava mai nella vita soprattutto in queste modalità dove sale. La lava, insomma, cioè il male Però praticamente, eh, tecnicamente dovrei fare questa cosa qua Ovvero prendere un po' i minerali che ci sono No, in realtà lo smeraldo non, ne, non, non mi serve praticamente non, è totalmente inutile Questa era una scala ancora più inutile Io direi di passare invece al pro, alla prossima isola Aiuto... no vabbè ma raga ma sta laggando pure tantissimo Allora, là sopra vedo uno squarcio di possibilità di raggiungerlo Semmai ce la faremo Ok così, della terra perfetto, la terra la possiamo utilizzare per salire ancora di più, quindi più saliamo più riusciamo a raggiungere eh, la vetta. E quindi, una volta raggiunta la vetta, saremo vettosi, insomma. Tutti questi blocchi qua che stiamo prendendo, ragazzi, sono super fondamentali. Inoltre, queste ceste le devo prendere per forza, le devo... mi servono, mi servono... Lo so che tu non le vuoi vedere, però invece io le devo vedere... Non sto scherzando, secondo me, a te piacciono queste ceste? Scrivimi nei commenti se ti piacciono le ceste, perché secondo me... Hai un'affinità con le ceste, cioè nel senso, te lo dico da amico chiaramente nel senso a me piacciono le ceste per esempio, ma secondo me anche a te lo dico così, ma guarda cioè guarda qua quanto caspita sta laggando il gioco perché la lava continua a salire, no? Più sale più c'è più ci sono robe. Là c'è un villager. Mo io non so, non dico che è totalmente inutile. Però Potrebbe essere una leggera perdita di tempo, anche perché il villager, sinceramente... Non ho degli smeraldi, ok? Non, non posso utilizzare gli smeraldi. Però posso andare verso le altre isole, quindi adesso prendo un po' di materiali e vado. E praticamente, una volta presi tutti questi materiali... No, vabbè, ma scusami, che lag! No, vabbè! Ma che lag! C'è un lag pazzesco! Eh, tu dammi il blocco, perché... Cioè, vi immaginate se mi dà la selce cioè che non mi serve un beato ceppo di niente... No, a me serve il blocco immediatamente, dammi il blocco, se no devo chiamare eh, le, i rinforzi Però stavo, mi stavo chiedendo, eh, ho abbastanza cose, direi di no, perché cioè nel senso mi sa che sono totalmente mh, morto Aiuto, che lag, che lag, raga avete visto di nuovo, ma che pizza, oh, vi giuro ho so lag, non lo sopporto cioè, eh, voglio proprio denunciarlo. Adesso chiamo la polizia per denunciare il... Immaginate andare, tipo, in questura. In questa chest cos'è che c'è? Ci sono delle ampolle. Le ampolle mi piacciono molto. A me piacciono le ampolle perché praticamente mi danno esperienza. Se è quello che vogliamo dire. Però veramente l'esperienza qua non è che mi serva molto, sinceramente. Cioè, detto proprio così, sinceramente... Um, sapete cosa facciamo invece? Dato che uh, credo proprio che ormai questo video sia giunto alla fine dovremmo sconfiggere Ender Dragon Io direi di andare in creativa perché uh, così almeno andiamo fin sopra no? E poi andiamo a sconfiggere Ender Dragon quindi prendiamo tutte queste cose che mi dà qua Non prendo niente della creativa ma volo solamente Così almeno raga facciamo qualcosa cioè, insomma uccidiamo Ender Dragon perché solamente salire in questo video mi sembra un po' bruttino ecco cioè non vorrei solamente salire vorrei anche cercare di arrivare fin sopra <ride> la lì. poi dopo uh... cioè nel senso poi dopo non lo so scrivetemi nei commenti se secondo te è giusto oppure no secondo te che mi stai guardando perché secondo me è giusto così almeno facciamo anche altro ehm, prendiamo questo ok vedete così prendiamo tutti gli occhi del land così possiamo andare Sopra, qua ci sarebbe tecnicamente il tavolo degli incantesimi. Il fatto è che comunque uh, a me non interessa. Cioè, nel senso. Um, insomma. Cosa. Cosa. No, no, no, no, no, Qua stavo per cadere nella lava. Avete visto bene? Eh? Perché sta laggando. Quanto. No, non sto scherzando, sta laggando troppo. Troppo, sta laggando, non è possibile. Basta. Ma perché continua a darmi cose inutili, raga? Cioè, veramente. Ma adesso. Vedi che non bastano, come minimo, ovviamente No, se non... mi sa che non basta No, vabbè, io non ho parole, scusatemi ma. Veramente non ho parole e... Andiamo a sconfiggere l'Ender Dragon Chissà in che modo, poi sinceramente Perché non ho niente Non ho nessun'arma eh, Non ho la possibilità di raggiungere l'Ender Dragon Quindi mi sa che Mi tocca di nuovo andare Sì, però scusatemi Ma questo doveva essere un video abbastanza caruccio Però il fatto è che io non è che riesco a farlo in 10 minuti Questo video quindi effettivamente magari avrei dovuto pensarci prima. Allora facciamo così, dato che mi sembra completamente scorretto questa cosa, cioè nel senso di andare in creativa del sconfiggente, che gusto c'è. Magari se volete la ripropongo questa cosa, cioè nel senso la rifacciamo, questa sfida, però con 60 secondi perché evidentemente con 30 secondi è veramente difficile. O magari addirittura con 120 secondi considerando eh, che sono completamente incapace a giocare in questa modalità. <ride> Quindi se volete possiamo provare a fare questa cosa. E noi eh, ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!